Io sto facendo il tutorial. e... Eh, eh, eh, eh, eh. Signori, che cosa sono queste robe? Allora, attenzione, eh, perché qua la signora potrebbe impazzire. Mamma, guardatela là come. Adesso guarda, vorrei uscire e sfidarla. Guardatela, che pazza! Si chiama pure Rebecca, sta qua, capito? Ma era una nonna, mica era Rebecca. Cioè, era tipo un, un demone pazzo. Ok, perfetto. Raccogli la pietra del caos per diventare horror. <ride> Ciao, signorina. Puoi morire e possiamo giocare Vediamo un attimo raga io non ho mai giocato a questo gioco Infatti voi mi dovete insegnare Se sapete bene come, come si fa Perché voi siete più esperti di me in questi giochi e, mm, ok, vediamo un attimo Perché qua Adesso mi, mi sento un po' in ansia Prima di tutto Afferriamo questa cesta Prendiamo le cose da qua Perfetto, tutte le cose giusto Adesso entriamo qua dentro È un battle royale a quanto ho capito è proprio, Si chiama proprio così Quindi come um, Caspita si fa così okay. ok, da qua si entra e si esce Giusto, perfetto E ci sono tutte le cose Il fatto è che io ho un sacco di paura Che ci sia gente qua Ok, così Silenzio Eh raga Ci potrebbero sentire sti pazzi Chiunque sia. Ok, anche perché... Sapete com'è, no? Io non, non, non gioco molto ai battaloni, anche se mi piacciono molto. Però adesso non dobbiamo... Cioè, almeno io vado direttamente... Dove c'è. Dove ci sono le persone? Perché mi piace suicidarmi, praticamente. Non ho mai giocato a sto gioco, però. Allora, mi dissocio da questa cosa che ho appena detto. Comunque non. Non si faccia, nel senso. Stavo sto parlando di un gioco, chiaramente. No, sentite come mi sono impanicato immediatamente. Ok, um, scusate se vedete la freccia sullo schermo. È perché ovviamente sono da PC, quindi. Um, sentiamo un attimo, dove c'è la gente? Così vado direttamente ad uccidere. Ad ucciderla. Sempre sul gioco, chiaramente si parla, eh? Non sono pazzo, dai. State cosa pensate che io il Mio nome inizi con P No <ride> Mi dissocio da questa cosa che sto dicendo Chiedo scusa veramente Però andiamo avanti Qua avanti tecnicamente eh, Inizio cioè non che tutti i nomi con P Però allora siano vabbè niente avete capito Insomma era tutta una battuta una burla dai ti prego dammi qualcosa, io pensavo che ci fosse qualcuno qua, non c'è niente, non c'è nessuno E cosa devo dire io? Io mi voglio avvicinare a qualche persona che sia un po' pazza, che mi voglia sfidare Perché o magari al mostro horror Così lo sfido io, eh? Vi piace questa cosa, anche perché poi tecnicamente oggi dovrebbe essere domenica in teoria Quando carico sto video, quindi è il, è il giorno dell'horror, no? E questo giorno dell'horror è strabello, perché io gli horror li tratto tutti quanti in modo diverso rispetto agli altri youtuber. Io ci vado a muso dritto dove ci sono i mostri. Ah, eccoli qua i mostri stronzettacce lì. Eccovi qua, ciao, potete esplodere, ok. Forza, forza, forza, boom, bene, bene. Ci Sono andato dritto, dritto sul viso, sul fronte. Però secondo me non un semplice NPC, no, ovviamente. Cosa posso prendere qua? Ma che caspita, perché stava a sparare? Ma è impazzito il mio personaggio, ma che caspita non impazzire sai? Ecco qua, sto vedendo una luce che parte da terra, e, e, è finito il gioco, cos'è successo? Cosa dovrebbe essere questa cosa? Non sto, raga non sto capendo, vi prego ditemi cos'è sta cosa nei commenti, ditemelo tutti, devo imparare a giocare, è così bello sto gioco, ho visto qualche game playa. Però non so bene che caspita è, no, no va bene, va bene questo, va bene questo, dai, prendo, ho preso il mitragliatore, cioè ho preso l'altro, il, il fucile là Va bene quello, um, perché là c'era una cesta aperta? Vuol dire che qua c'è stato già qualcuno e se c'è già stato qualcuno Vuol dire che il portale è aperto e quindi io cosa devo fare se il portale è aperto? Ci sono entrato dentro Va bene se ci sono andato dentro Ah forse adesso arriveranno ge arriverà gente Che vorrà uccidermi perché sono dentro al portale E non devo stare dentro al portale Forse è questo che mi sta dicendo Lo scopriremo solo vivendo Infatti, Sì sto praticamente tipo claimando no Sta zona qua Vediamo se ho ragione o non ho ragione Potrei aver ragione Ho vinto Ma non c'era nessuno in sta partita Scusatemi perché non c'è cioè che caspita è successo esattamente Non ho ben presente Però dai entra nel portale E via al prossimo mostro horror Dunis si ha vinto la partita, c'ero solo io che, che come caspita ho fatto non vince Cioè nel senso ovvio che ho vinto Ho visto, adesso raga la storia si fa seria perché c'è gente nella partita Ok siamo dentro, salta prima che mi innervosisca. Ok allora vai qua, prendi queste munizioni molto carine Ora dove devo entrare? Avevo sentito qualcuno mi sa qua in giro Raga, oh, no sono i miei passi secondo me, sono scemo io Attenzione eh! Buzzolone schifoso Vieni qua, basta, Bastiano. No! No! Stro, strombolone, stromboloide, strombolazzo, strombolazzolo, strombo. Strombolazzolo, vieni, che cosa vuoi fare, eh? Ma se, se ti prendo, guarda, ti, ti ti prendo, mamma, io lo prendo, eh, lo so per prendere, ti, ti, ti prendo, ti ti do le mazzate! Raga, non sono capace di giocare Ve l'ho detto che io vado dritto Io sono proprio cattivo in sti giochi qua, eh Non mi ferma nessuno, nemmeno il signore con la mazza Signore con la mazza, vieni immediatamente qua Raga, cosa stiamo facendo? Stiamo giocando a nascondino Vabbè, dai, lo lascio perdere perché mi sono rotto le palle Devo anche andare a cercare delle pistole Perché sennò poi arrivano gli altri E mi rompono veramente il sedere dopo Però non è che adesso mi rirompe il sedere lui, eh Perché sai come io l'ho lasciato vivere Adesso magari lui arriva con il suo mega pistolone E... e mm, e mi dà. Insomma, mi spara. Ah! Ho sentito qualcuno, signore. Non faccia il pazzo, Sam. Guardi che io sono pericoloso quando. Eh, quando si tratta di essere un ragno. Perché io i ragni li uccido. E lei è chiaramente. Eh però. Eh, adesso la pistola, raga! <ride> la pistola, la pistolona. Eh, la pistolona è buona, eh. Perché questa pistolona si può usare per uccidere. Di socio comunque. Cioè, veramente... So, sto dicendo cose brutte. Però, vabbè, sempre, si parla sempre nei giochi, ovviamente. Quando parlo... Sì, è, è, è ovvio che si riferisca al gioco. Io mi riferisco al gioco, sì. Um, ok, andiamo avanti. E... Eh, ho visto qualcuno... Che cazzo... Eh, scusate, non volevo dire sta, sta, questo mezzo dito. In, vabbè. Dove sta il signore? Ho visto qualcuno, eh, raga. Ho visto qualcuno. E... Eh? È eh, la madonna di quella... Put... Sola. E dico, no, no, la madonna non è una È ovvio che non sia una puzzola, però... E, eh, eh, eh, raga! Eh, spara, spara, spara, spara, spara, spara, spara! Va a no, vai a fare in senoron! Raga, <ride> Ok, eh, per favore, potete insegnarmi? Grazie, no, perché io vorrei imparare a, a giocare. E eh, no, mm, vorrei... Vorrei uscire, grazie. Attenzione sono di nuovo nella stessa mappa però stavolta voglio di nuovo uccidere, cioè non è che voglio di nuovo uccidere, vorrei uccidere qualcuno se è possibile Tipo qua non c'è più nessuna cesta, male Però sono convinto, so che da altre parti ci saranno altre ceste, no? L'importante è che io trovi queste altre ceste perché se le trovo posso trovare anche armi utili che mi possono aiutare a non morire di base, cioè di base dovrebbe essere questo il mio obiettivo Non morire, no? E in realtà anche uccidere le altre Perché per non morire bisogna anche uccidere le altre persone, no? Io mi devo ricordare di stare anche un po' vicino al microfono Però sapete con me Cioè nel senso Se avete dei consigli da darmi Datemi dei consigli sulla postazione Perché la postazione mia va un po' schifo Sto sentendo qualcuno che spara Se spara qualcuno Vuol dire che E eh, c'è qualcun altro giustamente Non è che uno spara così a caso, spero Se no N nel dubbio mm, Ma come caspita fa Eh Eh Via via sparati E muori eh, Ma dai vai vai a quel paese vai vai vai vai Mannaggia mannaggia No raga mannaggia eh, E eh, la puzzolona ok silenzio raga Piano piano piano piano ok prendi questo Usalo usalo usalo usalo usalo Piano, ok, bene, S siamo a posto, no? Io mi dovrei nascondere in posti più sicuri, lo so Però sono a posto, perfetto, perfetto, ok, allora Adesso direi di prendere questo Questo era comune Male, vabbè Tanto ne ho già una rara nell'inventario, ok, raga Non so se si vede che mi sto impanicando, eh non so se si vede che mi sto impanicando però sto cercando di fare del mio meglio Anche perché poi guardate che è difficile giocare al computer perché devo usare questa freccia in modo strano Cioè non è, non è il classico modo di giocare al computer Dovrei configurarlo meglio Porca miseria E caspita scusate se faccio ste voci da nonno È la mia voce non prendetemi in giro grazie Però posso prendere questo kit da cucito <ride> So che è il kit di pronto soccorso però insomma io dico kit da cucito perché io sono fatto di um, tessuto Allora eh qualcuno sta conquistando la zona non glielo devo far permettere se la conquista raga abbiamo perso eh E non, non può conquistarla giusto? Forse non ho meno tempo per andarci Ti prego dimmi che riesco ad andarci però tecnicamente dovrei riuscirci eccolo qua Ecco, ok, no, aspetta, forse riesco a prenderlo io, ok, no Allora, devo stare qua, devo, provo, so che non si dovrebbe fare, ma provo a camperarmela Quindi stando qua, no E, mh, magari in un posto più sicuro, perché sennò qua potrebbe essere un po' pericoloso Anche perché poi qua, raga, sono straordinariamente all'aperto Mi sto inquietando, eh, vi giuro che mi sto inquietando Poi, io non ho ancora visto il mostro cattivo, raga, il mostro horror Quello là che dovrebbe far paura eh? Scusate, però, mi sono spaventato, ho visto qualcosa di strano Raga Strombolo Che non sei altro Eccoti qua Esplodi Vai Vai vai vai vai vai, vai. Uè, Ok perfetto Eh Raga ma sono tutti quanti Ok bene Piano piano piano Ma cosa sta facendo sto qua Signore Vabbè Stava crashando evidentemente Però c'è un altro signore lì che No forse Ok allora cioè Eh signore Stronzi Sbricciolo sbriciola il pattuzzolo Mannaggia all'epifferocciolo Ma raga scusatemi tanto È che sto cercando veramente di, di gestirmela al meglio possibile Che veramente ultimamente sono eh, straordinariamente Ma cosa sto dicendo poi sto impazzendo raga scusatemi è che è talmente difficile questa storia che Allora ce la posso fare eh Mi sto anche cucendo come avete visto con l'ago Tutto quanto così Però ce l'ho fatto ho distrutto tutte, tutti, i, tutti i sederi E forse ho vinto Ma è così Probabilmente erano tutti quanti nel PC, ma io sono comunque soddisfatto, ok? Ok, allora, sono qua dentro casa, come ben vedete. Uh, questa è una nuova mappa, per fortuna, ok. Quindi, adesso io direi di andare anche giù, tanto... Perché c'è una croce all'incontro? Non voglio sapere, non... Sono veramente sconvolto da, da questa cosa che è appena successa Comunque, ehm, no, in realtà non me ne sbatte Cioè, <ride> non mi interessa di base Questo mm, potrebbe essere la base di tutta la vita Ma ho trovato un... Allora, c'è uno scrigno che ho immediatamente aperto E direi di, di scambio... Perfetto eh, Vabbè, facciamo così, va Ok, dopo... Perché ho una mela, poi, scusatemi Cosa fa la mela? Secondo me cura la mela, no, perché... Logicamente di base dovrebbe curare la mela, no? Ok Allora qua Ci sono altre cose Dobbiamo sempre, sempre, sempre Sempre stare attentissimi Anche voi ragazzi Mi raccomando nei commenti Se vedete qualcosa di strano Anche perché io so che questi giochi Hanno tipo degli indizi, no? Porca miseria <ride> Hanno degli indizi questi giochi E, e quindi se trovate Se sapete degli indizi eh, Magari su come si gioca meglio O su come eh, Magari non lo so Tipo di, della storia del gioco Strana Magari non lo so Particolare E... No, no, dammi il fucile immediatamente Cos'è stato questo rumore? Mm, ho sentito un rumore strambo Vabbè, uh, posso prendere anche questo Adesso io direi di andare direttamente alla zona dove si conquista Perché comunque le armi ce le ho Faccio un po' di fatica, chiaramente, nel. Eh, raga, raga, raga, raga, raga, raga. Eh, vedete, vedete, vedete Vedete, pian piano, pian piano Dai, Dai, dai, dai, dai Dai, dai, dai. Ah, oh ce l'ho fatta avete visto la mia faccia ero tipo ah, Però ok bene adesso andiamo qua Prendiamo il kit questo qua Perfetto il kit da cucito l'ho preso Adesso una volta preso il kit da cucito Chiaramente ci nascondiamo un attimo Eh me, No miseriaccia c'è Mel che è un mostro adesso Quindi io direi di nascondermi qua Allora facciamo così va Allora pre pre Prendiamo questo stiamo attenti perché c'è Mel Che è un mostro credo no No sono coglio Raga mi sa, mi sa che sta conquistando la zona Forse sono son stupido io, forse. Dov'è? Dov aspetta, aspetta, aspetta. Da questa parte era? Dov dove, caspita, era la zona? Il portale si è aperto tra uno. Ok. Ok, tranquilli, eh. C no! No! <ride> ragazzi, mi sono cagato addosso. Però abbiamo fatto bene. Allora, questo è questo che devo fare. Praticamente, devo, devo sempre andare dal mostro e cercare di sfidarlo. E tu, in tutti i giochi horror, devo fare così. Quindi, adesso sconfitta... Sarà normale, sarà modus operandi del nostro canale, perché tanto moriremo sempre con questo modus operandi. Cioè, nel senso, il, modo, il nostro modo di, di lavorare sarebbe. Per carità, ci sono pubblicità un po' particolari. Io voglio diventare mostro in questa partita, quindi proviamoci. Va. Ok, ci siamo. Comunque, se vedo che vi piace questo gioco, lo porto tante volte, tante volte. Quindi, se vedo che vi iscrivete in tanti. Se vedo che lasciate tanti commenti, ci sono tante visualizzazioni, eccetera, io lo porto, eh. Lo porto volentieri perché è molto bello questo gioco. Ma come. Scusate, però devo imparare un po' a giocarlo perché se no la vedo un po' dura, eh. Oh la la la la, puzzone! Che non sei, eh, adesso come la mettiamo, eh? Eh? Vabbè, posso fare di meglio, diciamo. Raga, per favore, aiutatemi, aiutatemi, vi prego. Aiutatemi, help me. Però ho sentito qualcuno e eh, quindi adesso lo prendo immediatamente, eh, proprio lì. No, se mi dissocio. Dov'è il signor che sta scappando? Eccolo qua, il signore scappante. Eh, eh, eh, ma cosa sta facendo? Ma è impazzito? Ma, no, eh, scusa! no! Strong oh Va bene raga, allora, io direi che questo video debba finire qua perché sennò qua impazzisco. Mi raccomando, fatemi capire come si gioca a sto gioco perché non ho capito niente di base. No, scherzo, ho capito come si gioca, però devo imparare molto meglio. Se ci sono dei consigli che volete darmi che io non conosco per favore datemi, se no non, non imparerò mai a giocarlo. Ciao!